Siamo qui con sportsmall.it per raccontare questa bellissima nuova favola che riguarda il mondo dell'impiantistica sportiva. Siamo qui con, le vedete sono cinque, sono uh, i Five Sport Consulting, così questa è la nuova formazione che uh, parte oggi raccontandosi uh, per quello che sarà questa nuova avventura. Partiamo appunto con le presentazioni di voi cinque. Matteo Gerli, gestore impianti sportivi. Sono Donato Foresta, sono commercialista e docente della scuola regionale dello sport del CON. Io sono Claudia Paris, sono una consulente aziendale e sono anche una, un ex atleta come i miei, i miei soci, <ride> che <ride> sono una, un ex atleta Atletica Leggera. Amedeo Rovatti, sono avvocato, anch'io ex atleta, vengo dal nuoto che ho praticato per diversi anni, troppi forse. Giuseppe De Martino, architetto, docente della scuola regionale dello sport, ex atleta di vela e allenatore nazionale di pallacanestro. Allora Claudia, com'è partita l'idea eh, di questa bellissima avventura? L'idea allora, si è formalizzata quest'anno eh, quando è creata questa società di, di, di servizi per, eh, che fa consulenza per il mondo sportivo. In realtà noi lavoriamo, dal 2008, lavoriamo insieme dal 2008 perché eh, abbiamo aiutato Matteo e gli altri due soci dell'Enjoy a, a creare questo, questo bellissimo centro sportivo dove oggi abbiamo il, il, il, il seminario su, su appunto la rinascita degli impianti sportivi. E io e Matteo davanti a un caffè abbiamo lanciato questa idea di, fo di formalizzare eh, questa esperienza che ci ha unito per, in questi anni e, e poi niente, è cominciata un po' l'avventura formale, diciamo, di, di mettere insieme le nostre cinque professionalità, che sono cinque professionalità complementari a eh, poter diciamo, gestire tutto il processo eh, che aiuta il pubblico e il, il privato a unire dei, dei bisogni che sono uno del pubblico, quello di... Eh, Potenziare diciamo, gli impianti sportivi e quindi fornire dei servizi alla collettività e il privato che vuole buttarsi nella gestione di questi, degli impianti sportivi stessi. Vuoi un po' raccontare che, quali sono i vostri ruoli all'interno di questa formazione 5 Sì. Beh. Io mi occupo prevalentemente di quello che poi sarà la gestione degli impianti, quindi dall'organizzazione delle attività alla formazione del personale e nella creazione sia dell'aspetto architettonico che del business plan lavorando insieme a Claudia e a Giuseppe per ottimizzare al meglio quelli che sono gli spazi e le, e le attività che do, devono produrre reddito per far stare in piedi l'operazione. Io invece ho un ruolo nella parte iniziale, nella, mh, nello studio dell'assetto societario migliore, sia nella fase in, di proponenza che nella fase dell'aggiudicazione giudicazione della gara e intervengo nella redazione del business plan eh, in collaborazione con, con gli altri colleghi eh, in particolare nell'analisi della eh, bancabilità quindi della valutazione della bancabilità del progetto e fini dell'ottenimento di finanziamenti io invece ho il compito principale di tenere insieme i miei quattro soci <ride> e... E poi di, fondamentalmente tengo le fila della, del business plan, e lo sviluppo del business plan, quindi um, c'è tutta una, una parte di, di simulazione, di documentazione da mettere insieme, di analisi economiche, analisi finanziarie che poi uh, sfociano nella, in indici di bancabilità che appunto sono quelli che poi servono per andare a chiedere i finanziamenti alle, agli istituti di credito. Io mi occupo ovviamente degli aspetti legali, sia prima della partecipazione alla gara, sia durante la partecipazione alla gara, sia nella fase di esecuzione del contratto eh, di appalto o di concessione. E, e quindi lavoro a stretto contatto, soprattutto con l'architetto De Martino e anche con il dottor Foresta, per quanto riguarda, eh, da un lato, gli aspetti eh, della documentazione da presentare per la gara, e dall'altro con il dottor Foresta per quanto riguarda eh, gli aspetti eh, societari nella creazione dei raggruppamenti che poi parteciperanno alle gare io faccio la parte divertente, disegno gli impianti e faccio la parte creativa. Chiaramente la parte degli scherzi, diciamo che faccio la parte più centrale dell'inizio del lavoro, ovvero quello che viene realizzato o nell'impianto nuovo o nell'impianto da ristrutturare, in accordo con gli altri componenti del, del team, vediamo di dare una forma alle idee dei nostri clienti e questa diciamo che è la parte creativa. Recreale, troviamo, che mi sono sugli obiettivi invece della, dell della società? sì, no, Della società che si sposa molto bene con l'incontro di oggi. La società... Eh, che coniuga un po' la nostra passione di ex sportivi, ex atleti con la professionalità, è quella di eh, fare veramente qualcosa di concreto per lo sport. Vogliamo esaltarci, lo sport italiano. e Siamo convinti che bisogna partire da una rivalutazione degli impianti. Ci siamo resi conto che nel processo di ristrutturazione, di rivitalizzazione degli impianti, c'è una grossa componente burocratico-amministrativa che frena le partenze. Ecco, il nostro obiettivo è proprio quello di essere un team già pronto, affiatato, sia dalla parte dell'amministrazione pubblica che dalla parte del privato, per superare gli ostacoli che possono impedire la rinascita di impianti sportivi. Quindi la rivitalizzazione dello sport italiano, partendo proprio dalla ristrutturazione degli impianti, sistemazione degli impianti. Siamo qui con questo obiettivo oggi, ed è l'obiettivo poi principale della nostra società. A voi chi si rivolge? A noi ci si può rivolgere sia il privato che vuole avviare un sogno, quindi quello di diventare gestore di impianti, come è accaduto proprio nell'impianto in cui ci troviamo, ma anche la pubblica amministrazione nel momento in cui decide di voler fare qualcosa diciamo di concreto per la propria impiantistica sportiva del proprio territorio. Ok, per Sposbole è tutto, direi, o se volete fare un saluto siamo molto contenti. Grazie arrivederci. Venite Grazie. a trovarci. <ride> Grazie eh, e arrivederci. Vi aspettiamo. Grazie Sport Small per dare a voce veramente a ciò che serve allo sport italiano. Grazie anche da parte mia e che i sogni possano diventare realtà.